nuovo video oggi una giornata molto importante perché oggi prenderà vita la Fashion SRL finalmente con la Vale abbiamo deciso di creare la nostra società dopo anni di progetti, programmi idee, finalmente abbiamo trovato una quadra abbiamo trovato qualcosa che Pensiamo veramente possa essere un valore aggiunto e possiamo veramente creare qualcosa. Abbiamo avuto tantissime idee in questi ultimi anni, però solo ora abbiamo trovato qualcosa che, che è davvero, secondo noi, un filo conduttore e ha un senso. E quindi abbiamo deciso di fare questo grandissimo passo e sono super contenta e eccitata. Adesso da questa mattina sono stata in banca perché per avere una SRL devi fare la segna circolare. Burocrazia, odio profondamente, però... Questa mattina è burocrazia e poi già da oggi pomeriggio si passerà alla parte creativa. Quindi banca questa mattina e ora appuntamento dal notaio per filmare il tutto. Per l'occasione mi sono anche messa abbastanza in ghingari, tra cui mi sono fatte i capelli. E per la prima volta che mi sono fatte i capelli eh, non sono in scooter. Ieri sono anche andata a sistemare le unghie. Sono ingioiellata e piena di anelli che a me personalmente sono il mio odio talismano ecco sì talismano uh, mi faccio la parola giusta subito perché uh, penso che mi porti molta molta fortuna sono gli anelli di famiglia e questi sono le, le la mia beccetta um, e ora incontriamo la Vale e facciamo tutto finalmente oh. hai fatto uscire la cosizia finalmente oh. finalmente finalmente la Fashions fa qualcosa di sconcreto ci rompi le scatole Hashtag solo due anni Wow di eventi l'organizzazione e realizzazione di VIA in via di giunta, quindi nei limiti stabiliti dal comitato per i Crediti che Comunque umili. E <ride> siamo umili noi. Troppo, questa non è umiltà. E' anche un po' lì. Dobbiamo <ride> lì. cambiare, Vabbè. non va bene. E, e ho perso i tappi. e eh. non è che lì hai No, non c'è mia. Ah, è tua. Certo, due bac. Ah, sì, per le cose importanti. Bic. Bic. Che è ungherese verese, provare. No, no. Mr. Biro. Sì, sì, no. Eh, per la prossima. Eh <ride> è andata, è andata, non si è ancora firmato Forsta nulla. Eh. Allora su, forza, firmate <ride> Libera professionista, <sì>. non libera. <ride> libera. Libera, allora facciamo politica? No, voglio di no. Ma io Prego, qui nel margine una firma leggibile per favore. Io sopra le social. È uguale, non c'è problema. È indifferente. L'importante è che sia leggibile la firma. Sempre leggeri anche se per favore. Vale, vale, vale, vale. Oh, vale. Oddio. Oh. Oh. Oh. We did it. Finalmente siamo stati i sorrisi. Fai col cappotto. Ora stiamo festeggiando. Modalità reel on <ride> nel giardino del Taro Allora Vai Sì, sì, va bene, va bene, va bene così, vai Se mi vola... No, no, non vola Allora lo nostra... scappiamo <ride> no ma sarà spara oh. Oh. Uh. si è festeggio oh. è oh. la foto mettilo qua è più buono così ma no, no Jim tu no, è proprio, buono. Ah. Tutto proprio un toscano piano ah, no, basta Olla, che bevete? Tanto voi non bevete? Si festeggia con Prosecchino e, <ride> <Pronte>? e <ride> che uh! Pronte per il nostro primo meeting aziendale! aziendale. aziendale. Uh -huh! Ubriaco. <ride> Appena tornate a casa sono le sette e mezza giornata devastante a livello fisico ma anche e soprattutto emotivo. Nel pomeriggio abbiamo fatto il nostro primo meeting eh, creativo. E nulla, adesso stasera Gigi mi andiamo a festeggiare e io mi prenderò qualche giorno per realizzare tutto quello che è successo e poi partire a baba! Progetto numero 2 del 2022, finalmente. Finalmente mi sembra di fare finalmente qualcosa, finalmente, di... <ride> qualcosa di tangibile. Um, ho sempre avuto mille idee, mille progetti, però alla fine non sono mai veramente andati in porto perché non, non era quello giusto, non, non, era, non era lui e, um, e quindi io, a meno che non sono sempre al 100% sicuro, che non significa sono sicura che avrà successo, no. Non lo so, spero, ma devo io in primis essere convinta e sicura del progetto. Eh, ho sempre alla fine fatto marcia indietro. Eh, ho avuto tantissime idee in questi ultimi anni, ve lo dicevo già stamattina. E però solo in questa abbiamo voluto veramente crederci. E, e quindi finalmente dopo anni eh, che io e la Vale diciamo facciamo qualcosa insieme, facciamo qualcosa insieme stiamo iniziando a fare qualcosa insieme e, è stato difficile, è stato difficile soprattutto ehm, fare quel passo compiere quel passo è stato veramente difficile perché quando è sulla carta hai mille idee, mille progetti li lanci, dici wow questo, questo, quest'altro, ok però poi quando um, sei lì lì per renderlo reale e dire ok no aspetta cioè se io, se io vado e firmo, cioè diventa una cosa vera, allora tutti i mille dubbi su tutto vengono fuori. Sono felice di uh, averlo fatto con la Vale anche perché non ci sarebbe potuto essere un'altra persona con cui avrei mai potuto fare una cosa del genere. Io purtroppo ho questa tendenza a buttarmi tutto addosso e dire io ce la faccio, mi rimbocco le maniche e lo faccio da sola e Questo sono cresciuta così perché piuttosto che chiedere io mi metto addosso tutti i pesi del mondo, tutti gli oneri, tutte e faccio io e però ci sono delle cose e l'ho imparato in queste ultime settimane sono delle cose che eh, è meglio farle insieme, soprattutto se hai qualcuno come io a Vale, che è come una seconda me essenzialmente è una mia sorella, e eh, farle insieme ti, ti, dà, ti toglie quel peso dalle spalle perché lo condividete e poi ognuno ha le proprie competenze. E mm, io ho faticato a capirlo. E faccio ancora un pochino fatica anche perché io faccio fatica a fidarmi molto delle persone e... traumi, infantili, crescita, percorso di vita però vabbè insomma si continua a crescere si continua a maturare sicuramente anche solo tutto quello che ha portato a questo giorno per me è stato fonte di crescita personale quindi basta, direi che questa outro è stata abbastanza lunga. Ho voluto vloggare questa giornata per rendervi partecipe di questo mio grandissimo eh, traguardo, anche perché, cioè ragazzi, siamo partiti da una cameretta in... a Padova col mio telefono, io nell'angolino, eccetera, e ora siamo una SRL, cioè dovevo documentare questo momento e eh, tutti i miei video tantissimi miei video sono eh, parte della mia vita raccontano la mia vita tanto che io ogni tanto mi ritorno a riguardare perché ah, alcuni video segnano proprio dei momenti molto particolari di progresso e eh, è bellissimo pensare che chi mi segue veramente dagli albori ha seguito ed è cresciuto con me in tutti questi anni sono ormai quasi sette No, poi quest'anno, quindi sono tanti anni e io sono grata a ognuno di voi che c'è. Chi è partito con me, chi è arrivato nel frattempo, chi è appena arrivato e guarda questo video per la prima volta e dice ma chi sei? Ciao, sono Silvia Fashions e ho la mia SRL! <ride> e basta. Io vi saluto, vi ringrazio, vi aggiorneremo prestissimo con tutte le novità ho una grandissima novità in arrivo, progetto numero 1 del 2022 e basta direi che le emozioni per questo video sono finite vi mando un grande abbraccio un grande bacio se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao